Grazie Presidente. Allora, innanzitutto dobbiamo fare un po' di chiarezza per quanto riguarda le sponde e il fiume sono di competenza regionale, questa è una cosa importante, però questa amministrazione ha ritenuto il tema Tevere un tema molto importante, tanto che ha costituito questo ufficio speciale Tevere sul cui si è lavorato moltissimo, do una notizia all'Aula eh, in questo momento, in questi giorni si sta Effettuando una selezione tra componenti della Polizia Locale per creare un reparto specifico che sia eh, alle, alle dipendenze, diciamo, sotto eh, l'organizzazione proprio dell'Ufficio Speciale Tevere. Stiamo parlando di 40 persone, non poche, per cui voglio dire questa amministrazione sta cercando di mettere il massimo impegno per far rivivere il Tevere e dargli nuovamente il decoro. Il punto vero è che il lavoro viene fatto è interistituzionale. Quello che viene detto anche con il secondo capoverso, ma in realtà ci si sta già lavorando alacremente perché è stato già stilato un protocollo d'intesa con la Regione Lazio e tra l'altro uno dei temi fondamentali, quello che... Eh, diciamo normalmente dà maggiore forza a dover eh, rinvigorire e dare maggior risalto a un argomento de, mh, come quello del Tevere è il contratto di fiume e anche il contratto di, sul contratto di fiume si sta lavorando e si sta lavorando eh, parecchio, per cui noi ci ritroviamo nella condizione che in realtà ciò che viene richiesto in questa mozione di fatto lo si sta facendo proprio adesso, già con la selezione delle 40 persone nell'ufficio eh, nella de, selezione della polizia locale e sia nel, nei rapporti che ci sono con tutte quante le altre istituzioni questo è un argomento per noi molto importante come eh, l'anno scorso, sì è vero ad agosto però abbiamo aperto una spiaggia sul Tever una cosa che non era mai stata fatta prima e che hanno fatto, invece fanno con regolarità molte città in Europa questa adesso a breve verrà fatto e eh, vabbè, a breve verrà fatto anche eh, di nuovo ci saranno nuovamente i romani che potranno andare a prendere il sole in consume sulle rive del Tevere. Ricordo che l'anno scorso abbiamo tolto 80 camion di rifiuti per fare quella spiaggia: 80 camion di rifiuti, tutte azioni che avrebbero potuto fare altre amministrazioni e non hanno Grazie. fatto. Pertanto, noi a questa mozione ci asteniamo. Grazie.